Siamo con l'onorevole Ciocchetti, impegnato in questa campagna elettorale nazionale, collegio elettorale anche su Fiumicino Il Fiumicino ha un grosso, grossissimo problema che è quello dei vincoli, i vincoli che impediscono la costruzione, è un, eh, un problema che si trascina ormai da tantissimi anni, c'è chi dice che in qualche maniera quando era in Regione lei ha qualche diciamo, responsabilità sulla posizione di questi vincoli, vogliamo spiegare come è andata realmente? Sì, oh, è interesse mio spiegarlo in maniera eh, seria, concreta e veritiera soprattutto, perché vengono raccontate fandonie e cose non vere. Intanto il piano regolatore generale di Fiumicino l'ha approvato il sottoscritto quando era assessore all'urbanistica nel 2005. Eh, eh, poi eh, vorrei ricordare che con l'autorità di bacino nel 2011-2012 la Regione Lazio ebbe un confronto molto serrato e violento arrivando poi ad un accordo perché l'autorità di bacino che è un'autorità nazionale e non regionale voleva apporre in maniera definitiva il vincolo R4 soprattutto per l'area di Isola Sacra e noi riuscimmo a convincere l'autorità di Bacino che realizzando un argine si poteva declassare quel vincolo da R4 ad R3, quindi consentendo l'attuazione del delle previsioni di piano regolatore generale. Eh, se sono passati dieci anni eh, nella realizzazione di questo argine. E solo dopo dieci anni avviene questo declassamento, bisogna che ve la prendiate con chi ha governato il paese per dieci anni, il Partito Democratico, per chi ha governato la regione per dieci anni, Zingaretti, e per chi ha governato il comune di Piomicino per dieci anni. All'epoca, oltre a mettere, appunto a fare questo accordo che fa parte e che aveva consentito di rendere automatico il passaggio da R4 ad R3 nel momento in cui fosse stato realizzato questo argine la regione all'epoca ci mise anche i soldi per realizzare questo argine qualcuno che ha governato successivamente dal 2013 in poi ci ha messo 10 anni per realizzarlo quindi chi dice che è stato Ciocchetti? Bisogna dire che Ciocchetti è quello che ha trovato la soluzione che finalmente darà una risposta concreta a chi ha diritto di poter realizzare su Isola Sacra. Che non è una risposta definitiva, lo diciamo perché l'obiettivo è quello di arrivare all'R2 che in qualche maniera però apre... Però l'R3 già consente... Eh, di, pot, non c'è un vincolo di assoluta edificabilità eh, e quindi credo che già consente, con, delle consente con una serie di... di prescrizioni consente di realizzare c'è un'altra questione però che forse qualcuno dimentica che la Giunta Zingaretti insieme col Ministro Franceschini hanno obbligato il Consiglio regionale ad approvare il piano territoriale paesistico regionale e quel piano oggi approvato è un piano che renderà ancora nuovamente difficile intervenire sulle aree che sono con vincolo paesaggistico a 300 metri dal mare, con tutta una serie di condizioni che in qualche modo creano una serie di ulteriori difficoltà. Vorrei ricordarlo perché questa è una scelta che ha fatto dal Partito Democratico nella figura del Presidente della Regione Zingaretti e nella figura del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, bisogna che eh, i cittadini capiscano cosa è accaduto perché cambiare il governo nazionale, poi cambiare il governo regionale quando si voterà tra gennaio e febbraio e poi cambiare il governo del comune di Cimicino può aiutare a risolvere queste questioni annose che in questi anni sono state ulteriormente complicate.